Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video recensione. Allora, oggi vi vogliamo portare sul canale queste cuffie qua della o sign e sono delle cuffie che ho testato personalmente e ve le porto sul canale perché ritengo che sono di buona qualità e preciso che la ditta in questione non mi sta sponsorizzando quindi lo faccio a titolo gratuito e proprio per consigliare a voi quello che è il meglio sul mercato il prezzo si aggira intorno ai 15 euro online, poi nel Prime Day sono riuscito a prenderla qualcosina di meno, e le cuffie sono queste qua, hanno delle eh, padiglioni auricolari in plastica e alluminio è leggero, molto leggero, però eh, la parte interna, questa qui, è in plastica e invece questa qui è in alluminio leggero. E... Al momento della divisione dei, dei canali dei padiglioni cioè abbiamo un piccolo pezzettino eh, di alluminio anche questo e alla parte finale del eh, connettore abbiamo un connettore di circa 90 gradi diciamo 75 80 gradi eh, dove eh, abbiamo la prima parte in, in metallo e in alluminio sempre e la seconda parte eh, abbiamo un pezzo di plastica ecco questa è una piccola nota dolente perché a, a mia esperienza eh, con varie eh, cuffie anche di marche molto famose Sennheiser o um, Bose ho avuto dei problemi per quanto riguarda questo punto qua perché a lungo andare si è deteriorato e questi punti dove eh, si conciliano bene o male eh, le giunture si vanno a rompere e quindi non, non funziona poi eh, più il, eh, il cavo. E, perché ve le consiglio? All'interno abbiamo il manuale di istruzioni il manuale ci dice che queste cuffie vanno dai 65 ai 125 decibel è naturale che questa misurazione viene fatta in base a un calcolo di vicinanza e rapporto per quanto riguarda la grandezza del padiglione quindi se noi troviamo delle casse grandi eh, che tirino, spariamo 125 decibel è in base a quello che ti arriva all'orecchio siccome noi l'orecchio ce l'avremmo probabilmente attaccato, la potenza massima che esce è 125 decibel. All'interno delle cuffie troviamo anche il telecomando per eh, il cellulare con pausa e play, volume in meno e volume in più. Perché ve le consiglio? hanno una qualità audio eccellente, le basse frequenze, le altre frequenze si sentono divinamente, per poi quanto riguarda eh, la mia esperienza, per quanto riguarda eh, le, le cuffie, e per 15 euro posso paragonarle a delle cuffie di 80, no vabbè 80 no, di 50 euro. E sono di buonissima qualità eh, col tempo scoprirò se eh, ci saranno dei problemi per quanto riguarda i materiali ma per quanto riguarda l'audio eh, ragazzi è una cosa proprio stupefacente è veramente bello bello bello sentire eh, un audio pulito eh, senza rumori di frusciti di sottofondo delle basse frequenze piene ma piene piene piene eh, che non distorgono, che eh, ti rimbomba tutto la testa in modo fluido con un riverbero interno, beh dovete provarla assolutamente vi metto il link in descrizione se mai siete interessati ad acquistarlo eh, sto chiedendo ai vari eh, fornitori eh, delle collaborazioni perché così eh, Vorrei avere anche dei, dei coupon, dei codici sconto da proporvi in modo tale che voi eh, siete pure invogliati un pochino a, ehm, eh, ad acquistare gli oggetti che eh, vi recensisco. E se voi avete qualche idea scrivetemelo sotto nei commenti eh, di qualche ditta o qualche sito che voi conoscete che fa queste cose. E per quanto mi riguarda all'interno della, della scatola troviamo un comodo sacchetto, le cuffie e una eh, mollettina, le cuffie sono grandi o piccole quelle che sono montate adesso sono medie. Con questo il video è finito, e vi invito a iscrivervi al canale youtube, facebook di base musicali e di rimanere sempre in contatto con noi. Ciao!